Mi hanno detto, ma durante questo ponte quindi non l'hai usate, le carte sono rimaste nel cassetto. In realtà no, ho avuto occasione di usarle in, in più di una, di una circostanza e in particolare in circostanze che non sempre erano dentro casa. Quindi a volte mi è capitato di portarle con me e usarle all'aperto. Chiaramente all'aperto non c'è la tovaglietta, a volte non c'è dove appoggiarsi e capita di mettere le carte per terra su un sasso, appoggiarsele addosso per non farle cadere, insomma di arrangiarsi no? Un po' tipo picnic ma con le carte e, e spesso quando racconto questa cosa le persone mi dicono vabbè ma si rovinano poi se se le tieni vicine ad esempio a un fuoco acceso perché eh, magari stai facendo un piccolo campeggio, se le tieni vicine all'acqua, puzzeranno di fumo, puzzeranno di fango, resteranno impregnate, se le tocchi con le mani sporche o sudate, che schifo, si impregnano, che schifo. Allora, a parte inserto pubblicitario, no, a parte che davvero è stato geniale farle eh, rivestire di una patina protettiva queste carte, se no secondo me si sarebbero già sbriciolate con la vita che gli faccio fare, ma al di là di questo... Io trovo bellissimo, non solo per le carte, ma in questo caso particolare per le carte, aprire il contenitore e sentire il profumo di dove sono state. Se l'altro ieri sono state accanto a un fuoco acceso con la legna, perché non devono profumare di legna? È parte della loro storia. Se l'altro ieri le ho toccate con le mani magari bagnate perché me le ero sciacquate nell'acqua, nell o perché avevo toccato un legno umido, o perché c'era il muschio, perché non devono tenerne traccia? Io mi rendo conto che una carta intonsa è più bella esteticamente di una carta con i bordi magari un po' graffiati, come questi, no? Però c'è una storia, c'è una bellezza, c'è un vissuto, Diventa un mazzo vivo se gli metto la mia vita dentro, no? che lo uso, che lo porto con me, che mi appartiene per tanti nostri oggetti e così. Per, per tanti veramente, per i vestiti, no? Ci sono vestiti che teniamo belli, della festa, che non tocchiamo mai, li mettiamo una volta l'anno. Poi quando li metto dico, cavoli però quanto mi sta bene questa camicetta, ma perché non me la metto più spesso? Sarà pure ancora tutta nuova e impacchettata, ma non l'ho messa mai, in dieci anni l'ho indossata tre volte. I pavimenti, i, i pavimenti di casa, oh mio Dio! Non usiamoli, non passiamoci sopra, non andare a piedi nudi, si, si rovinano, rimangono tutte le impronte. Eh, ma io qui dentro ci vivo, si impregnano di qualcosa di mio. Altrimenti non dovrei attaccare i quadri alle pareti, se no rimane traccia. Altrimenti non dovrei neanche arredarlo quasi un posto, se no rovino l'insieme. C'è modo e modo, ad esempio le carte, è vero se le tratto male, se le butto in giro se non me ne prendo cura le rovino ma se io le porto con me se sono parte delle mie esperienze delle mie avventure è chiaro che non saranno come nuove dopo un anno due anni dieci anni che me le porto dietro ma quanto potere avranno dentro ora questo uno dice che diamine c'entra con i luoghi della tradizione c'entra tantissimo perché ovunque la tradizione sia passata con un incontro con dieci con cento ha lasciato delle tracce. Non nel senso che arriviamo e disboschiamo tutto quello che troviamo, no, quello non è prendersi cura. Si è presa cura dei luoghi dove stava, a volte anche fisicamente lasciando delle tracce anche proprio visibili, ora non tipo le piramidi, no? i monumenti, però a volte anche delle tracce visibili, anche naturali, anche, anche belle e, e altre volte invece più sottili energetiche. Però quando passa una cosa importante in un luogo, come può essere un incontro della tradizione, ma anche altre cose nella vita sono importanti, lascia un segno. Quando mi assegnano una postazione di lavoro, c'è il segno di chi l'ha usata prima di me, nei vari uffici, sportelli, posti dove si va a lavorare. Alcune cose le posso apprezzare e integrare, altre le posso togliere e ripulire. Io stessa, quando vado via da un posto, una casa vacanze, un albergo, un bosco dove ho passato la notte in tenda, la casa di un amico, un luogo dove ho preso il caffè, so che mi lascio dietro una scia di un qualche tipo. Posso fare attenzione a lasciarne di più o di meno, ma qualcosa lascerò sempre dietro di me. Questa carta dei luoghi ci parla di come attraversiamo i luoghi, ma anche proprio i contesti, gli oggetti, le situazioni, la nostra stessa vita. Ci parla della traccia che ci lasciamo dietro. Non lasciamo solo le cose, bru cose brutte o le cose belle, soprattutto le cose ordinarie rimangono dietro. Soprattutto le cose normali, le piccole abitudini, i nostri profumi, i nostri colori, i nostri atteggiamenti, le posture che teniamo, il nostro modo di respirare, le nostre tracce. Lasciamo dietro una traccia biologica e energetica molto importante e questa carta ci dice non si perde niente, In questa carta, magicamente, tutti i luoghi dove la tradizione è passata, non proprio tutti in realtà, ce ne sono molti di più, però quattro simbolici di dove la tradizione è passata, stanno assieme, stanno uno nell'altro, uno sopra l'altro, si guardano, si vedono. E questo è interessante, perché se io mi ricordo che mi lascio dietro una traccia nei luoghi, e in me stessa, nelle attività quotidiane, e piano piano diventa molto più coerente come sta assieme tutti i vari pezzi della mia giornata. Io ho sempre trovato che si disperdesse molta energia nello stacco, nei passaggi bruschi da un pezzettino all'altro della giornata, è come uscire da un ruolo, da una maschera indossarne un'altra e dimenticarmi il personaggio che interpretavo prima. Ecco questa carta ci dice dentro di noi rimane tutto contemporaneamente, rimane una traccia continua, proprio come nelle carte quando le utilizzo, quando le porto con me, quando sono presenti e le voglio far essere presenti in quello che faccio, si deposita una traccia di vita più sono cariche di vissuto e più sono in sintonia con me. Si attiva uno scambio. È la stessa cosa che accade quando un sigillo geometrico lo guardiamo e diciamo uh, che bello, che armonia, che meraviglia, mi fa stare bene. Quando iniziamo a lavorarci, faccio una meditazione guidata, lo tocco, lo integro, inizio a stabilire un ponte tra me e quello che vedo sul foglio più ancora, quando lo coloro, lo ritaglio, lo faccio mio, diventa proprio in sintonia, si attiva uno scambio, si rompe un ecosistema chiuso e si inizia a dialogare. Sono due mondi che si incontrano. La stessa cosa quando ci portiamo dietro il nostro mazzo di carte nella vita. La stessa cosa quando mi porto dietro il mio corpo nella giornata. Mi ricordo che c'è e lo carico di esperienze anche ordinarie, più siamo in sintonia con i nostri tre corpi, più sono tutti e tre partecipi dei luoghi, dei momenti e delle energie che attraversiamo e più parlano tra di loro, più ci danno potere, ci danno consapevolezza, ci danno presenza e di conseguenza ci danno felicità, che insomma non è una cosa da poco. legna bruciata. Vi faccio prendere un po' d'aria magari dopo. Facciamo ginnastica. Via il microfono sulla musica. conclusa grazie di aver partecipato comunque si sente quando ci siete in diretta indifferita a distanza di mesi si sente ci siete anche voi nella ginnastica e un po anch'io nella vostra grazie a domani ciao